l'ultimo esercizio è quello della correlazione tra due variabili quantitative quindi noi qui ci andiamo a calcolare prima RO e poi R quadro prendo un esempio allora io ho preso questo esempio e ora non mi ricordo bene cosa, cosa sono sti dati eh, forse la, la pressione, la temperatura, vabbè comunque però bisogna ricordarsi che a questo esercizio di norma poi si può pure non fare così, però di norma si tende a mettere X come la variabile indipendente e Y la variabile dipendente. E, e la cosa significa? La variabile dipendente, cioè, allora, facciamo il caso del, del, del, dell'esame, no? Quando dell'esercizio che c'era l'esame, c'era x la temperatura, mentre Y il numero di bagnanti che c'era a mare quel giorno a seconda della temperatura è ovvio che è la temperatura quella indipendente e il numero di bagnanti quella indipendente perché, perché se a mare ci stanno 100 100 persone non è che cambia la temperatura però se c'è una temperatura fredda un giorno ci saranno sicuramente meno, ben, meno bagnanti quindi eh, i, i bagnanti dipendono dalla temperatura e quindi i bagnanti sono la variabile dipendente, la temperatura quella indipendente, perché la temperatura non dipende di certo da, dal numero di, di persone che sta a mare. E quindi si tende a mettere la x come indipendente e y dipendente. Mor ora eh, andiamo avanti all'esercizio. Allora ho scritto il fatto della x indipendente e y dipendente. E poi come secondo passaggio bisogna calcolare le medie di X e di Y. Questi qua sono uh, 5 casi. Me lo, io me lo scrivo perché così non lo ricordo sono 5, facciamo il totale che è 840 e 350. Il totale di questo e il totale di questo. Quindi il totale fratto le 5 operazioni, 5, i 5 casi, quindi fratto fratto 5 è un, così come ho scritto non va tanto bene 168 questa è la media di x la media di y la scriviamo meglio 350 cioè questo, fratto 5 i casi è uguale a 70 successivamente dobbiamo fare la tabella delle x meno la media di x E y meno la media delle y Quindi Questo qua è 165 Questo è 165 meno 168 meno 3 Questo è 165 meno 168 Questo invece è 165 men, meno 168 E questa è la media di x E questo è x y meno media di y, quindi y, in tutti i casi, meno la media di y, che è 70. Quindi 60 meno 70 fa meno 10. 70 meno 70 è 0 e 80 meno 70 è 10. Diciamo che questo qui, questo esercizio è un po' rompiscato perché ci stanno tanti calcoli. E ora la tabella è piccola e eh, ci può pure stare, però è un po' rompiscato questo esercizio per, per i lunghi calcoli allora ora calcoliamo la devianza di x e la devianza di y sempre nella tabella e allora la devianza di x si calcola con questo che abbiamo già calcolato al quadrato la devianza di y questo che abbiamo già calcolato al quadrato infatti ho scritto x meno m di x al quadrato y meno m di y al quadrato ora faccio un attimo i calcoli allora ehm, ora abbiamo calcolato le devianze ora do, però dobbiamo scrivere anche i totali delle de devianze il totale è 80 e 400 infatti qua scrivo totali ora calcoliamo la codevianza xy e si calcola x meno la media di x per y meno la media di y questo qua l'abbiamo calcolato già qua quindi ce lo ritroviamo e sarebbe la quotidianza sarebbe x meno la media di x per y meno la media di y quindi quest questo per questo meno 3 per 10, 30 meno 3 per meno 10, 30 meno 3 per 0, 0 2 per 10, 20 7 per 10, 70 Questo qua me l'ho dimenticato di dire prima, cioè di farlo vedere sarebbe il quadrato di questo e mentre questo il quadrato di questo Infatti 3 al quadrato è 9, 3 al quadrato è 9, meno 3 al quadrato è 9, 2 al quadrato è 4, 7 al quadrato è 49 Meno 10 al quadrato è 100, meno 10 al quadrato è 100, 0 al quadrato è 0, 10 al quadrato è 100, 10 al quadrato è 100 il totale di questo è 80, il totale di questo è 400 e il totale di questo è 150. Allora ora ho numerato i passaggi che abbiamo fatto, quindi il fatto delle xy, le medie, le due medie. e Il terzo passaggio era questo, gli scarti, x-mx, y-m, y. Il quarto passaggio era le devianze e il quinto passaggio era la co Allora io mi trovo a fare così perché è più comodo cioè che io faccio prima tutta questa tabella poi faccio il totale di questi qui e eh, faccio il totale diviso 5 esce la media di x totale diviso 5 esce la media di y la devianza di x diviso 5 esce la varianza di x quindi quello opposto 80 diviso 5 che è uguale a 16 la sala qua varianza di y uguale 400 diviso 5 uguale a 80 e la covarianza diviso 5 fa cioè diviso il totale fa covarianza di xy che sarebbe 150 diviso 5 che è uguale a 30 io mi trovo be bene a fare così perché Così ho tutti i valori, cioè questa è la devianza di x, questa è la devianza di y, questa è la covarianza di xy, questa è la varianza di x, questa è la varianza di y e questa è la covarianza di xy. Poi c'è la media di x e la media di y. E così ho tutto qui, senza che mi metto a scrivere varianza, a fare i calcoli dopo. No? Così è più comodo, ma lo ritrovo stesso nella tabella e ora davanti ah dimenticavo di scrivere qui di calcolare eh, la, le due varianze e la covarianza appunto le due varianze e la covarianza sono un altro che le devianze e le codevianze però diviso 5 quindi eh, mediamente no? Queste sono la devianza mediamente fa la varianza. È la stessa cosa con devianza e covarianza. Co ah, sicuramente all'esame ti farà giocare con le formule inverse, qua perché come le dice, hai la, le, le devianze e le varianze, la codevianza e la covarianza, che sono entrambe utili. Io ti dico un po' tutto, però eh, cioè alla fine non è molto. Allora il Rho, ora ci calcoliamo il Rho E Rho si fa o la covarianza XY per gli scarti quadratici medi di tutte e due Oppure la codevianza di XY fratto la radice del prodotto delle due devianze Mo, gli scarti quadrati, cioè gli scarti di XY non sono altro che la radice quadrata della varianza e infatti io mi ero dimenticato di scrivere qua, che uh, di fare anche lo scarto di x, cioè radice di 16, e lo scarto di y, cioè radice di 80. No? E, e così ci possiamo calcolare in, in entrambi i modi, perché ci abbiamo veramente tutto, ci abbiamo tutti i dati. E quindi io mi sono calcolato il Rho con questa formula qui, perché di solito questa me la ricordo di più. E, e poi gli scarti qua. e Eccolo qua, che fa 0,84. Ora lo commento pure.